Eccolo qua, no, dicevo, eh, visto l'intervento del, del collega Figliomeni, chiedo se l'emendamento in discussione è il 13 o il 14. 14, consigliere. Perfetto, allora grazie della, della conferma perché, in base alla numerazione in mio possesso, che avendo eh, ritirato poco fa dalla dalla Segreteria dell'Assemblea ritengo sia quella corretta. Questo emendamento è un emendamento che prevede la rimodulazione di 192.952 euro. No. Dai livelli è il, quello è il 15, consigliere. Eh, io ho il 14, Presidente. Allora mi hanno fornito... Eh, una... Hanno una numerazione, vanno progressivamente più avanti per il primo emendamento di giunta, se... Ok, perfetto. Allora, io immagino, ritornando al, al precedente, quindi quello di 348 mila che eh, al municipio non siano impazziti, ma che evidentemente Intervengo. questi siano fondi che so, so, sono oggetto di un'economia, vorrà dire questi fondi in questo periodo non sono stati spesi, per cui vengono messi a disposizione per... Eh, peraltro. Quindi mh, eh, riterrei che l'invettiva contro la maggioranza su questo intervento sia quantomeno inappropriata, visto che, ripeto, non, non viene tolto nulla a nessuno, ma in realtà dei fondi che sono oggetto di economia vengono messi a disposizione, come giusto che sia, per fare, eh, per fare, per fare altro. Questo è il, il significato di questo, di questo emendamento. Per cui è ovvio che la maggioranza voterà sì a questo emendamento. Grazie.